Eh, dal potere il campo stesso è creato dai, dai partecipanti eh, è una, una definizione che, che credo che ci possa servire anche dal, dal punto di vista politico e in fenomeni diversi da quelli migratori, ovvero in che modo costruiamo campi sociali eh, transnazionali che ci permettano di agire con più forza eh, nel campo sociale definito dal contesto, dal contesto nazionale. Un'altra cosa che, si, che non si sa, cioè non un'altra cosa che non si sa, ma generalmente poco diffusa è la conoscenza che l'8 marzo ha uh, proprio questa origine, cioè nasce uh, non uh, come racconta il mito da, uh, da un'indica donna bruciata in una fabbrica. dal movimento femminista di primo novecento, eh, che era un movimento appunto transnazionale, era cioè un movimento che aveva le caratteristiche eh, che, abbiamo, che, abbiamo appena, che abbiamo appena indicato ed era diffuso in tutto il mondo, quindi non solo nei paesi in cui ce lo aspetteremmo, come Stati Uniti e Inghilterra, eh, ma anche in Egitto, in Australia, in Giappone, in India, in Argentina, in Messico. E forse è interessante riflettere anche sul fatto che proprio, chiaramente sono, eh, sono contingenze che non possiamo leggere in una dimensione di causa-effetto, eh, ma che proprio così ampia nel proporre eh, una, un mondo diverso, perché questo facevano, eh, si sia poi avuta una reazione esattamente opposta e contraria, che è stata quella di un fortissimo nazionalismo che è quello che poi ha portato alla prima guerra mondiale e poi alle, alle, for alle forme dittatoriali eh, del, del secondo novecento. Ma eh, in questo momento, così come oggi la battaglia unificante è quella per contrastare la, la violenza, il femminicidio e l'uccisione, allora sappiamo che eh, la battaglia unificante è stata quella per il voto, quella per il suffragio. Perché introduco in questo passaggio? Eh, perché ieri come oggi il movimento femminista ehm, agisce per ridefinire i confini della cittadinanza. Allora lo faceva uh, nella, attraverso la lotta per il voto e guardate, hanno cominciato a chiedere il voto uh, le donne quando hanno cominciato a vedere che c'era possibilità di ottenerlo, cioè quando il suffragio, il suffragio universale maschile era all'ordine del giorno uh, e oggi dopo che la conferenza mondiale delle donne di Pechino nel 1995 ha messo a tema, come sono lunghi i processi storici, ha messo a tema, il, è stato lì che è stata messa a tema la violenza di genere come dimensione strutturale della, della società in cui viviamo, quindi 95. Bene, eh, oggi è come se oggi fossimo pronte, il mondo fosse pronto a riconoscere che quel tipo di violenza è una violenza non naturale ed è, è non accettabile. L'altro punto di contatto con le nostre anni del primo novecento è stata la strema resistenza maschile e la spiccata mascolinizzazione della sfera politica, ovvero tanto più le donne chiedevano l'accesso ai diritti di cittadinanza, in particolare al diritto, al diritto di voto, quindi al diritto politico del voto, e tanto più il potere maschile opponeva resistenza. E, Oggi come si esercita? Si esercita attraverso la, ancora una estrema resistenza, Beh, non, non, non posso non pensare a Salvini quando, e a tutta la sua cricca, eh, quando si, si scaglia contro una donna che ha osato mettere in discussione eh, le sue leggi, ovvero la capitana Carla D'Archete, eh, a, a cui è stato detto ti auguriamo di essere sottolineato. No? La, la, la, e questo che auguriamo eh, di essere stuprata ci porta eh, all'ultimissimo punto eh, che è quello della sessualità eh, che è quello della sessualità perché, e la faccio breve, le strutture del potere sono, sono incarnate, sono prima di tutto nel corpo eh, sempre Bordeaux ha, definito, ha usato, utilizzato la parola habitus per indicare come appunto, le strutture del potere non siano solo fuori di noi ma siano soprattutto dentro e, quindi, e questo la, il femminismo lo ha messo a fuoco nel passaggio degli anni 70 quando attraverso l'autocoscienza queste strutture di potere sono tornate fuori sono state messe in parola, sono state rese discorsive, sono state denunciate come politiche e oggi forse è un po' il pezzo eh, che, che ci manca, cioè quello di nuovo di recuperare eh, nel collettivo la dimensione intima eh, della, della sottomissione e della subordinazione. E, mh, non è però un caso che la violenza verbale contro le donne che, eh, che osano aspirare al potere della maggioranza eh, uomini subiscono in politica, le donne politiche molto più degli uomini subiscono la violenza verbale e questa violenza verbale è sempre connotata in termini eh, sessuali. E, e quindi la, la linea di demarcazione rispetto al proprio essere o non essere cittadina passa anche dalla capacità di eh, spogliarsi dell'autismo di, di rendersi consapevoli eh, delle strutture che abbiamo, che abbiamo introiettato. Per cambiare ci sono, ci sono tutti, oggi come ieri è una, appunto una sfida per ridefinire i limiti, i confini della cittadinanza. Io chiudo con una domanda, e cioè eh, se la, mh, eh, considerando che eh, la, la cittadinanza non è qualcosa che si ha o non si ha tutto in blocco, ma è, è stata definita da un altro antropologo come un processo di lotta, quindi una lotta continua eh, per l'accesso alla cittadinanza se la privazione della cittadinanza non sia una forma di disumanizzazione e quindi se non, non sia anche questa una chiave eh, per cui leggere i, i fenomeni che ci stanno intorno. Grazie mille. Hola, eh, soy Isabel Burrán. Soy Isabel pues, ¿no? Y pertenezco. a la unidad de Pampla, digo, de España. mi me Isabel Bolivano y izquierda Era, en, eh, en 2018 se declara por primera vez la vuelca feminista en España siguiendo un llamamiento que había hecho el movimiento feminista argentino en el 2018 se declara por, por la primera vez eh, lo sciopero feminista en España eh, en seguito a la llamada nada del movimiento feminista argentino en primer lugar te quiere decir esta respuesta no aparece sin más. Ya desde los años 60 el movimiento feminista se desarrolla en España con manifestaciones y movilizaciones multitudinarias que llevaron las cuestiones feministas hasta una sociedad muy anclada en el pasado y muy clasista, ¿eh? pero llevaron eh, todas las cuestiones feministas hasta, hasta ella. Ah, no de... Consideré che questa risposta non è nata eh, così da niente. Fin dagli anni 60 il movimento femminista si è sviluppato in Spagna con una moltitudine di manifestazioni e mobilizzazioni eh, che hanno portato alla questione eh, femminista dentro la società, una società classista e ancorata eh, ancora nel passato. Eh, già nel 2017 si aprì una prima guerra femminista simbolica con una con un de di una ora o di media ora di durazione. pero non fu secundata por los sindicatos, eh, con, las, con la conseguenza di che hubo gente che estuvo sancionata. En el 2018, los movimenti feministas eh, deciden ponerse manos a la obra per conseguir il éxito della movilización e della huelga. Per ello, lo primero era asegurar eh, la cobertura legal della misma y consiguieron que los sindicatos apoyasen la misma y la convocaran, desde luego, de, eh, de dos horas a 24 horas, dependiendo de las distintas centrales sindicales. Eh, ya en el 2019 se consiguió que el, una huelga educativa de eh, 24 horas y esperamos que en las siguientes ediciones se, vaya, eh, se vayan sumando sectores hasta conseguir la huelga general. Già nel 2017 si fa un primo sciopero femminista simbolico con una, uno stop di una hora y mezza eh, que no è sí. stata però los dai sindacati y anche en quel caso ci furono delle persone addirittura sanzionate. Nel 2018 le organizaciones femministe si pongono all'opera per raggiungere el successo. In primo luogo si vuole assicurare la copertura legale, conseguendo ehm, quindi che i sindacati riescano ad appoggiare e a convocare da 2 a 24 ore il sciopero, e, ehm, di dipendendo quindi dalle diverse centrali sindacali. Nel 2019 si ehm, riesce ad avere uno sciopero generale dell'educazione di 24 ore, si pretende quindi che gli Distinti settori riescano ad aggiungersi l'uno all'altro eh, nelle varie convocatorie di eh, sciopero del, dell'8 eh, dell marzo. Gli assi dello sciopero dell'8 marzo sono eh, quello del lavoro, dell'educazione, della cura e del consumo. Eh, partono dalla denuncia de, de, de nuestro, del nostro sistema di vita, essendo capitalista e patriarcale. Di è uno sciopero di discriminazione positiva. Formalmente i sindacati convocano tutte le persone che lavorano, gli uomini come le donne, in modo tale che legalmente chiunque possa eh, scioperare questo giorno. Il movimento femminista comunque chiama uno sciopero solo di donne per promuovere una riflessione collettiva sul valore del lavoro in tutti gli ambiti. Per questo è specialmente importante lo sciopero di cura eh, con il quale si vuole mostrare che il sistema... Eh, sarebbe capace di collassare eh, senza il lavoro quotidiano delle donne. Eh, si chiede alle donne che, mh, di smettere eh, di occuparsi dei compiti domestici, della cura, quindi dei, della cura dei figli o delle persone dipendenti, ehm, che non portino o vadano a prendere i bambini a scuola e che smettano di lavorare, di stirare o eh, di preparare da mangiare. Il lavoro di cura eh, non remunerato eh, continua a ricadere soprattutto sulle donne. Si calcola infatti che gli uomini dedicano in media 14 ore a settimana rispetto alle 72 ore che eh, impiegano le donne somm somm sommesse a una doppia giornata. Nel caso degli uomini, Uh, a loro si chiede uh, che si incargano di, di questi compiti uh, che altrimenti sarebbero disattesi e uh, si propone che si organizzino per prendersi cura di forma collettiva uh, il punto di cura, diciamo luoghi di cura specifici, una specie di, anche di asili auto distribuiti per, per quartieri e per città così anche ehm, si chiede di preparare questo, di, in questo giorno da mangiare eh, per le donne che sono in sciopero eh, invitando quindi a fare in modo che questo sia soltanto un inizio di una nuova forma di organizzazione e di condivisione della proditura eh, inoltre c'è lo sciopero di consumo che consiste nel non comprare in questo giorno ma non soltanto si pretende eh, quindi di eh, fomentare uno spazio di riflessione e di presa di coscienza del modello economico attuale e di come si effettua, um, come si svolge la vita delle donne. Con tutti questi assi, in una, in una, in una stessa mobilizzazione e nelle molteplici attività che si sviluppano nella, uh, nelle settimane precedenti e durante l'8 marzo, il Movimento Femminista propone quindi un'altra forma di visione, di sentire e di stare al mondo. Lo sciopero dell'8 marzo si organizza con la Commissione dell'8 marzo statale, che è uno spazio di lavoro, dibattito, organizzazione, incontro e costruzione, creato dalle assemblee femministe di differenti territori con l'obiettivo di condividere conoscenza per costruire strategie che generino cambi eh, della società fede, verso una società femminista, ponendo quindi la vita e la cura al centro. Questa commissione lavora in una rete orizzontale via di mutuo appoggio e consenso, mettendo da parte le questioni che separano il movimento, per esempio l'abolizione o la regolarizzazione della prostituzione. L'organizzazione di questo giorno e delle, semali, delle settimane precedenti congiungono in numerose si, si organizzano diciamo, in differenti assemblee a livello locale e, e di vicinato. Coordina, esse sono coordinate da un gruppo eh, motore eh, eletto dalle, dalla propria assemblea. La eh, le convocatorie sono aperte e Tutte le donne possono parteciparvi, in queste si dibatte di obiettivi, assi e uh, differenti azioni che si devono raggiungere. Si ha, è stato elaborato un documento di spiegazioni, anche si organizzano distribuzioni di materiale, manifesti, slogan, eccetera. Uh, L'autofinanziamento è una necessità e per questo si vendono gadget, spille uh, dello sciopero, si realizzano incontri. E giornate festive, di festival, di teatri e così via. Il Dia 8M eh, si organizza localmente, in Pamplona, vorrei, per esempio, Piez, eh, comincia con una orchestra di vettovaglie, direi, okay, dalle ore dalla da mezzanotte. Si organizzano picchetti formativi per i negozi e a mezzogiorno c'è una concentrazione in un del centro solamente per le donne, anche se è vero che sempre ci sono degli uomini che eh, vogliono partecipare e quindi si lecheranno in quei in posti in cui non sono allontanati. Il cibo, previa iscrizione, eh, viene fatto di solito nei punti di cura e è preparato e servito dagli uomini. Il dia e il giorno finisce con una manifestazione nel pomeriggio eh, alla quale stanno mh, comunque sono comunque invitati ad assistere gli uomini, preferibilmente dietro le donne, e con, eh, con un... Eh, in seguito c'è cioè una lettura di manifesti. Durante tutto il giorno ci sono azioni di protesta, come blocchi delle strade, eh, catene umane e così via. Nel 8 eh, del 2018, le mujeres spagnole lograrono una mobilizzazione senza precedenti, per la l'uguaglianza de género in todas sus vertientes, manifestandosi in 120 en el ciudades, sorprendendo con de della huelga a cui si sumano tutti i tipi di donne, condizione e razza, anche di edizione. Nel 8M del 2018 le donne spagnole hanno raggiunto una mobilizzazione senza precedenti ehm, per l'indicazione Parità di genere in tutte le sue vertenze, manifestandosi in 120 città e uh, sorprendendo per l'esito, le, per, uh, per il successo dello sciopero, al quale si sono aggiunte donne di tutti i tipi, condizioni, razza e età. L'esito della ruota fu dovuto eh, soprattutto al lavoro delle donne in sua organizzazione, che logrò un gran impatto anche los mezzi di comunicazione consigliendo la adhesión di muchas de las profesionales de estos medios. Los medios risultano imprescindibili en la transmisión de la ideologia. Así podemos decir che hoy día, a differenza di anni anteriores, nadie se atreve a mostrarse abiertamente antifeminista. Nadie pone in tela de juicio la necessità della libertà, ni la evidencia del machismo e della de società machista in nostra società. Questo successo è dovuto al lavoro di donne e di organizzazioni che hanno raggiunto un, un impatto grandissimo nei, comuni, nei mezzi di comunicazione, oh, ehm, con, con, con la conseguente adesione di molte professioniste di questo medio. Eh, i mezzi di comunicazione quindi risultano imprescindibili per la trasmissione di questa ideologia, in modo tale da poter dire che oggi, a differenza degli anni precedenti, nessuno prova a mostrarsi apertamente antifemminista, nessuno mette in discussione la necessità di parità, né l'evidenza del macismo e della violenza macista nella nostra società. La mentalità della società sta cambiando, non tanto i fatti, pues continua ad essere la lotta per la parità, ma è un passo verso su la sua consecuzione, perché è il cambio della concezione eh, della società un el que su un asunto il che permette il suo assentamento in fatti. La mentalità della società sta cambiando, non tanto fatti, per questo eh, continua ad essere imprescindibile la lotta per l'uguaglianza però è un passo mh, fino alla riuscita, eh, difficile, perché questo cambio de, di concezione della società si basa su un assunto, e cioè eh, ciò che permette la manifestazione degli atti. E eh, nel 2019 la huelga fu ammaggiata in i settori, logrando pagare alcuni parlamentos autonomi. En el 2020 volveremo a battere il record di seguimento e di adesione, e así año tras anno hasta conseguir la igualdad, perché il siglo XXI sarà il siglo delle donne, il siglo in cui consigliamo la igualdad. Nel 2019 il successo dello sciopero è stato mm, enorme in tutti i settori, riuscendo addirittura a bloccare alcuni parlamenti autonomi. Nel 2020 eh, torneremo a battere dei record e, di, di continuazione di, eh, e di adesione, così eh, in questo modo anno dopo anno fino a costruire l'uguaglianza, perché il secolo XXI sarà il secolo delle donne, il secolo in cui conseguiremo l'uguaglianza. You can share with us your experience. What is the 8th of March look like in your country? So, who wants to take the floor? We have time. Okay, Maria. Hello. Good morning, everybody. I'm Maria I'm from Spain. And I want to share with you that some of the lessons learned. From the feminist movement in my country, which was very massive. Uh, it was the most important movement in Spain and it also has some reasons why. I mean, it's not out of the blue, but suddenly the women's art rise. And everything started with the, with the violence, the question of the violence against women. And I can see also, also in different countries how whatever the feminist movement is big or less, the question of the violence against women is the point, or they started to to war, Because from the understanding how the violence in a, is a structural violence against women is the first step to go further and to go for equal rights, for equal salary, for equal levels. So, I mean, that is one of the lessons learned from the, from the movement in my country. The second one is the importance of the grassroots level organization. So, the idea of organizing committees everywhere and let's see what's happened. Maybe nobody goes, maybe one woman or two, but... Uh, from this part, the movement is absolutely sure that if it works well, mobilization could be really uh, transversal to different sectors of the society. And the last lesson I learned, I think, is very important, is to take care of the women journalists team. So, one, not really honestly, one of the wonderful things that the uh, uh, Women's National did is, is to create a communication team. And they work, woman by woman, one by one, in the team radio, in the newspapers, in the local uh, newspapers are massive, and having a coffee with every woman trying to convince them how important this is.